Di PL Plex. Oggi voglio mostrarvi un altro smash, il Cuzie Style, e quindi tutto il suo interno. Allora, intanto cominciamo con il tagliare la plastica. Allora la copertina è imbossata con praticamente il simbolo della pace e numerosi cuori grandi e piccoli. Sul bordo il colore è viola mentre il colore predominante all'interno è fucsia. Abbiamo la velina e quindi la successione di 40 pagine in stile diverso. E quindi vediamo subito quali sono. Lo smash permette di catalogare, conservare fotografie, ricordi o semplicemente scrivere ricordi, pensieri. Le, sono le pagine scusate, sono tutte colorate anche se possono sembrare bianche magari dalla macchinetta ma vi posso assicurare che sono tutte colorate e sono secondo me una più bella dell'altra ed eccoci alla fine Qui abbiamo una tasca e poi il pennarello smash, che viene fornito in dotazione. Da una parte abbiamo il tratto sottile, quindi nero, e dall'altra la colla glue, che viene indicata con queste frecce, quindi è anche facile da ricordare. Quindi abbiamo pen e glue eccola qui che serve appunto per incollare le nostre foto eh, sempre della smash questa volta ho acquistato questi eh, praticamente eh, sticky note loro le chiamano smash simple sticky note pad e sono esattamente 60 pezzi ora eh, vi mostro vedete? anche queste molto molto carine allora il prezzo dello, dello smashbook praticamente è di 15 euro eh, mentre le eh, sticky notes le ho pagate mi sembra sui 2,60 euro ora non mi ricordo comunque secondo me eh, entrambi molto vantaggiosi Bene, allora per oggi è tutto, al prossimo video. Ciao!